Bentrovati ben a un nuovo video tutorial firmato fabiambrosi.it. Quest'oggi parliamo della versione numero 14.6 di Adobe Premiere Pro, uscita l'altro giorno, lo scorso 17 novembre 2020. Ogni tanto Adobe rilascia nuove versioni per correggere bug, aggiungere nuove funzionalità o semplicemente supportare nuovi codec ai propri prodotti. La versione di Premiere 14.6 non aggiunge grandi strumenti o corregge parti bug ma eh, devo dire una funzione molto interessante quello sì è stata introdotta parlo della funzione esportazione rapida di cosa si tratta beh come dice la parola stessa esportazione rapida è uno strumento che ci permette di esportare la nostra timeline o parte di essa in pochissimo tempo senza preoccuparci troppo di codec impostazioni bitrate frame rate bla bla bla bla durante il corso introduttivo a premiere pro vi ho insegnato che premendo i tasti di scelta rapida da ctrl m potete accedere al pannello per l'export sapete tutti come funziona sapete che potete impostare il, proprio, il vostro codec eh, dare informazioni importanti come la risoluzione bitrate tipo di codifica eccetera eccetera ma a volte si ha l'esigenza molto semplice di esportare il materiale magari per essere visionato dal cliente prima di procedere con l'export definitivo oppure vogliamo esportare la nostra timeline semplicemente per condividerla Social, quindi non abbiamo particolari esigenze di export. Bene, in questo caso la funzione esportazione rapida è ciò che fa al caso nostro, cliccando su questo bottoncino che appare in alto a destra. Ribadisco, dovete avere la versione 14.6 per poter utilizzare questo nuovo strumento. Dicevo, utilizzando questo bottone vi apparirà la finestra per l'esportazione rapida. Come vedete, tutto è ridotto al minimo. Abbiamo la possibilità, sì, di scegliere la cartella di export. Il nome, possiamo nome dare al, al file che stiamo esportando, possiamo decidere la qualità del video che stiamo eh, esportando in questo momento, possiamo lavorare ad un bitrate elevato quindi high bitrate, possiamo lavorare a un bitrate basso utilizzando ovviamente le impostazioni del file sorgente oppure possiamo scegliere direttamente la risoluzione a cui poter in, esportare il nostro video scegliendo tra il 4K, l'HD, il 720p e il più piccolino il 4 80p standard definition eh, se dovete esportare del materiale per farlo vedere al vostro cliente è inutile esportare un file di grandi dimensioni per far vedere i tagli va benissimo un export a bassa risoluzione quindi ipotizziamo di voler esportare una clip in 480p standard definition wide clicchiamo abbiamo qui una sintesi delle impostazioni predefinite che Adobe ha scelto per noi codec h 4 854 854x480 la risoluzione 25 fotogrammi al secondo 4 megabit per il, quanto riguarda eh, la velocità de, di bitrate, la durata ovviamente del nostro export e l'audio che sarà in stereo. Non dobbiamo impostare nient'altro basterà cliccare su esporta e automaticamente Premiere esporterà il file per noi senza perdere troppo tempo in mille impostazioni. Eh, niente di più niente di meno aspettiamo la prossima release di Premiere per scoprire se altri bug o altre funzioni sono state aggiunte a questo fantastico software. Ricordo che c'è il corso introduttivo per per chi non ha mai usato Premiere e vuole imparare a montare lo trovate su questo canale YouTube, iscrivetevi se vi va e accendete le notifiche per non perdere i prossimi video, mettete un like e cercatemi su Facebook, la pagina da cliccare come sempre è Fabio Ambrosi. Grazie al prossimo video tutorial, ciao!